Buongiorno a tutti e a tutte amici e amiche di Volumbright, siamo qui al convegno giornalismo e disabilità, dove è la notizia per i dieci anni della nostra associazione. Siamo in compagnia della dottoressa Roberta Del Bosco, responsabile dell'area welfare e territorio della Fondazione CRT, che noi conosciamo bene. Eh, buongiorno dottoressa, grazie di essere qui con noi. Eh, le farei direttamente una domanda un po' aperta, eh, chiedendole... Come la Fondazione CRT ha deciso e come fa eh, a investire nel, tema, nel campo sociale, in particolare sul tema della disabilità? Eh, Fondazione CRT è operativa su Piemonte e Valle d'Aosta con eh, progetti nell'ambito sociale da moltissimi anni, da moltissimi decenni e eh, da sempre ha sostenuto progetti che riguardano l'inclusione e tra questi i progetti che riguardano la disabilità in particolare con il bando Vivo Meglio e con iniziative che in questi ultimi anni cercano di portare il tema dell'inclusione in ambiti dove, diversi da quello che è il sociale per esempio l'ambito culturale per cui abbiamo sostenuto la formazione degli operatori museali perché eh, siano preparati all'accoglienza di persone con diversi eh, bisogni nella, nella fruizione delle attività culturali eh, il Sostegno è dato sia agli enti del terzo settore, quindi a tutto l'apparato sociale, privato sociale e non solo che opera nell'ambito dell'inclusione, dell convinti che tutti abbiano gli stessi diritti e quindi anche le persone con disabilità hanno diritto non solo di fruire di servizi ma di farne parte e questo è quello che ci ha convinto anche a sostenere l'attività di World right. La fondazione è come un soggetto che partecipa alla costruzione di un sistema di welfare, direi. Direi di sì, ne siamo parte eh, anche come diciamo, enti intermediari fra quello che è la società e quello che è politica. Aiuta a, a far dialogare tutti su uno stesso tema, anche forse in un ambito diciamo, più indipendente come quello che può essere quello delle fondazioni di origine bancaria eh, ed è di aiuto per tutto il terzo settore e non solo e lo sta aiutando anche in questo cammino di... Le chiedo un'ultima domanda, ehm, cosa vuol dire per CRT essere qui oggi a partecipare a questo convegno? Beh, intanto celebrare un compleanno, celebrarlo tutti insieme. Eh, ma non soltanto per evocare una storia ma per dare il lancio anche a quello che possono essere le attività future anche di collaborazione tra Volonbrite e la fondazione CRT e per sostenere sempre di più l'idea che eh, i servizi debbano essere fatti con professionalità da persone che ne sanno e quindi mi sembra che Volonbrite abbia molto, molto da dire e con l'idea che i progetti debbano crescere nell'inclusione, quindi persone con con disabilità e ragazzi diciamo eh, con normodotati tra virgolette eh, possono collaborare e parlare e diffondere l'idea che comunque bisogna anche trasformare la visione del tema dell'inclusione e loro possono farci molto. Ringraziamo la dottoressa e la fondazione per il suo lavoro costante e supporto proprio in questo lavoro di inclusione e le auguriamo una buona giornata e un buon lavoro.